Cosa parliamo oggi del caffè con la panna? Io adesso... Eh, non, non è mattina, è molto pomeriggio tardi, eh? Oh, buonissimo. Guarda che bello. Voi ve lo ricordavate? Un bel caffè con la panna? Sì, bene, qui a Tenerife. Chi lo fa il caffè con la panna qui a Tenerife? Lo chiediamo a chi lo fa adesso. Mi metto leggermente da una parte. Eccolo qua. Ciao. Ciao. Saluta i nostri amici italiani che quando vengono qui a Tenerife possono okay, venire al Pinguino, al il caffè con la panna, uno dei migliori caffè di Las Cristiano. Fantastico. Ercalori se lo prende quando venite, ricordate caffè con la panna lo scristiano, Tenerife, pinguino. pinguino. Francesco Gallori, Salvatore Sant'Arcangelo, pinguino. Al pinguino, a Tenerife, benissimo. Ciao, alla prossima puntata.